Che si danno nel mentorato, soprattutto di carattere pratico. In carattere pratico. Quindi si impara al primo livello come ascoltare la voce di Dio. la e come pregare per i malati, e come orar per gli infermi. Però, al secondo livello, si va a scavare e lavorare nel carattere, nel carattere. e Quindi, poi si impara anche come pregare per le persone Así que se orar para la gente. per poter ministrare liberazione. Spirituale Per uh, liberarsi spiritualmente, e poi nel terzo livello en nivel... si entra in una forma più ministeriale, si entra in en un livello più ministeriale quindi di come si organizza un lavoro di come si organizza un lavoro perché, anche se abbiamo un ministero, perché, anche se temamo un ministerio, però non lo mettiamo all'opera nella maniera corretta, però non lo poniamo in pratica in maniera corretta, non riusciamo a vedere il frutto, non possiamo vedere il frutto, e oggi parliamo. E oggi parliamo del fatto che viene il piano di Dio per la nostra vita. Forse nel passato siamo passati per momenti eh, difficili. Però è arrivato il momento che si entra nel piano di Dio per la nostra vita. Vogliamo leggere 1 Samuele, capitolo 16? Vogliamo leggere 1 Samuele, capitolo 16? Dal versetto 1 al versetto 13 del versículo 1 al 13. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Hinche tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Betén, porque sus hijos me han provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo entendiere, me matará. Jehová respondió, Toma contigo una becera de la vacada y a ti a sacrificar a, ti, a, sacrificar a Jehová he venido. Y llama a Isaías el sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y ungirme al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como él dijo a Jehová y luego que él llegó a Betlem, los ancianos de la ciudad les salieron a recibir con su miedo y dijeron, ¿Es pacífica tu venida? Y él respondió, sí, vengo a sacrificar a Jehová. Y santificaos, y venid conmigo al sacrificio. Y santificado él a Esaí y a sus hijos, llamándolos al sacrificio. Y aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, «Desierto delante de Jehová estás ungido». Y Jehová respondió a Samuel, «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues el que, hombre mira lo que, está de... sí, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos». Mas Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Bin Adam, e hizole pasar delante de Samuel, el cual dijo, Ni a este ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, Tampoco este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí sus siete hijos delante de Samuel. Mas Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, Han se acabado los mozos. Y él respondió, Aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel no a Isaí, envía por él, no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues él e introdújolo, el cual era rubio y de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, que éste es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y úngelo de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David tomó a David. Levantóse luego Samuel y volvióse a Rama. La storia di Samuele è molto bella. Samuele Samuel viene scelto quando lui era solo un bambino. Samuele è scelto quando era un niño. Lui serviva a Dio nel Tempio. Él a Dios en el era soltanto un bambino, però stava quanto più possibile vicino alla presenza di Dio. Solo era un niño, però stava lo più cerca possibile di Dio. E all'improvviso sentiva una voce: Samuele, Samuele. E all'improvviso sentiva una voce: Samuele, Samuele. Però lui andò da Eli perché pensava che il sacerdote lo stava chiamando. Pero él se fue de él, porque pensaba que el sacerdote le estaba llamando. Pero él dice: Ma esto, esta noche está viendo incubos. Y, incluye, y dice, esta está noche está soñando al raro. Y dice: Yo No te he llamado, torna a dormir. Y le dijo: Yo no te llamé, vete a dormir. Y di nuevo la segunda vuelta: Samuele, Samuele. Y otra vez: Samuel, Samuel. E Samuel, de nuevo: ¿Qué cosa vuelve? ¿Por qué me llamaste? Y Samuel, otra vez: ¿Qué quieres? ¿Por qué me llamaste? Y mm -hmm. así también para la terza vuelta. También la tercera vez. Eli no conto hasta que Eli no entendió. Que Dios estaba llamando Samuel. Que Dios estaba llamando a Samuel? Y la, dice Samuel a y la Biblia dice que ninguna de las palabras de Samuel cayó al suelo. Todo lo que Samuel había profetizado Todo lo que Samuel profetizó se cumplió. Dio era con Samuele in ogni cosa, Samuele Samuel era un uomo di Dio tremendo. Era un de Dios tremendo, però arriva ad un certo punto che si fa anziano, llegó un punto en que es ya viejo. e quindi decide di mettere come giudice i suoi figli, decide de poner como sus hijos. e qua iniziano i problemi, los perché i figli non erano come il padre. Los hijos no era como su padre, mentre il padre era consacrato e aveva timore di Dio padre temor de Dios, i figli non facevano le cose nella maniera corretta: los hijos no bien las cosas. accettavano i regali per fare favori alle altre persone, accettavano i per In quel periodo gli uomini di Dio facevano da giudici anche nelle faccende quotidiane, ed erano dei giudici corrotti erano jueces corruptos. Quindi la gente vide questa cosa? O la gente vide questa cosa? E andò a Samuel e dice: "Samuel, tu ci devi dare un re come le altre nazioni". E le fu de Samuel le dijo: "Samuel, quieres que un rey como las demás naciones". E Samuel però si rattristò di tutta questa situazione. Samuel si puso molto triste durante questo. Perché pensava que che no, la gente lo avesse rechazato, rigettato. Ah, perché pensava che la gente lo abbia rifiutato. Invece Dio gli disse, guarda che non hanno rigettato te, hanno rigettato me. E Dio le disse, mira che non ha a te sino che a me. E quindi cosa fa? Va e alla fine sceglie un re. E al final va e elige un re. E arriva un re che era bellissimo. E arriva un re che era hermoso. Alto. Alto. Forte. Forte. Non lo so se era coreano. A lo mejor era asiatico. <ride> Però era più alto di tutti dalle spalle in su. Pero era más alto de todos, de, la, de, las, de los hombros hacia arriba. Que cuando, el lo guardaba, dice, es un rey. que cuando los hombres lo miraban, dice, este realmente es un rey. Había el cuerpo musculoso. Tenía muchos muslos. Era un, era un hombre fuerte. Pero era un hombre que no tenía el corazón según el corazón de Dios. E alla fine Dio rigetta Saul. E Ed arriviamo ai versetti di oggi. A los de hoy, donde, eh, dove Samuele viene mandato ad ungere un'altra persona. un'altra persona. Il problema è es che que Samuele stava lì piangendo per il passato el problema es que Samuel estaba ahí llorando por su pasado cuando no se vez de que Dios había preparado para Israel un futuro mejor pero no se daba cuenta de que Dios había preparado para Israel un futuro mejor y a veces nosotros también somos así estamos ahí estamos llorando por nuestro pasado porque queríamos que el pasado fuese un estado diverso porque queremos, o sea Nos gustaría que este pasado hubiera sido diferente. O quizá avremmo voluto un uh, pasado uh, que avesse continuado en el presente y en el futuro. O me hubiera gustado que esto que tenía en el pasado hubiera um, seguido en el presente. Pero Dios, Pero Dios está diciendo que viene un cambio de tiempo. Viene un cambio de tiempo. Y, y se entra en de ahora se entra en el plan perfecto de Dios. Porque existe un, un plan uh, perfettible. Un piano buono. Ah, un plan bueno, ed esiste un piano perfetto. Y existe un plan perfecto. E noi il tempo che dobbiamo entrare nel piano perfetto di Dio. Y perché non possiamo scegliere noi il piano. No il plan. Noi siamo il Tempio, il Tempio dello Spirito Santo. E il Tempio non si può costruire come piace a te. Il tempio non si costruisce come ti gusti a te. Quando eh, Salomone costruì il Tempio. Quando Salomone costruì il tempio l'avrebbe potuto fare triangolare. En Avrebbe potuto farlo in triangolo. L'avrebbe potuto fare giallo. Ovrebbe potuto farlo amarillo o non lo so, acqua. O apua. Come gli piaceva a lui. Come gli gostava lui. Però lui ha dovuto seguire un piano e un progetto che scendeva da Dio. E alla stessa maniera la nostra vita la nostra vita non la possiamo costruire come piace a noi. Non possiamo costruirla come nos gusta a noi. Ma dobbiamo costruirla secondo il piano che Dio ha scelto per la nostra vita. Sino che dobbiamo costruirla secondo il piano che Dio ha scelto per la nostra vita. E quindi molte volte, come Samuele, noi siamo lì che piangiamo. Por eso muchas veces como Samuel estamos ahí llorando. Porque queremos ver nuestro plan que siga adelante. Pero en vez de lo tiempo, que Dios nos hace entrar en su plan para nuestra vida. Y cuando Samuel llega a la casa de Isaí. Y, y llega el primer hijo, era similar a Saúl. Que era muy similar a Saúl. Alto, bello. Alto, guapo. Fuerte, fuerte musculoso. Che Samuel dice: Wow! Che Samuel dice: Wow! No, wow! Wow! <risos> ah, sì. Veramente questo sembra il re! questo realmente il re! Però il Dio dice: Però Dio le dice: No! no. E quindi arriva il secondo. E che è il secondo? Non è alto come il primo, però comunque era alto. Non è alto come il primo, però, però segue sì, alto. Come... Non era bello come il primo, però comunque era bello. Non era tanto hermoso come il primo, però anche era bonito. E dice, cioè, vabbè, allora magari sarà questo. Dice: bueno, allora a lo mejor è questo. No, non era lui. No, non era lui. Poi arriva il terzo che è un po' più basso. E il terzo che era un po' più bajito. È un poco più bruttino. E' un po' più feo. E dice vabbè, però non aveva i muscoli. E non aveva muscoli. Però diceva, magari sarà lui. Bueno, la male è se. Neanche. Tampoco. E quindi arriva il quarto che è proprio basso. Dica è il quarto che è così di bajito. Bruttissimo. Orribile. <ride> però neanche quello si era scelto Dio. Però ni si era questo. E quindi lui chiede a Isaì, ma, ma sono tutti qua i figli. E lui chiede a Isaì, questi sono tutti i tuoi figli? Sì, sí, ci sta anche l'ultimo. Bueno, è l'ultimo. Però lo tiriamo sempre lì, fra le pecore, Però le ovejas. Eh, quello che dà sempre fastidio. È che sempre sta molestando. Quello era David. Questo era David. Non no. era considerato da nessuno. Nadie lo considerava. Anche dopo che fu unto da Samuele, eh? también después que fue ungido por Samuel. Cuando andó a venir la guerra? Cuando fue a ver la guerra. I lo los hermanos lo despreciaban. Y diśsero, "Güey, ¿qué se muta a hacer?" Le dijeron, "Oye, ¿qué estás haciendo?" Lo dijo, "Güey, ¿qué se muta?" "Güey, ¿para qué veniste?" Oh, no. Oye, no sé. "Güey, ¿para qué veniste?" <risa> como como concienza, güey. Ya. ¿Por qué lo disprezzavano? Pensavano que no era capaz de hacer nulla, porque pensaban que no era Para, o sea no era capaz de hacer nada era inútil porque lo vedevono sempre lì a cantare a Dio porque siempre estaba ahí cantándole a Dios en vez di lavorare il campo o di andarsi per la guerra en vez de trabajar en el campo y entrenar para la guerra pero Dio disse a Samuel pero Dios le dijo a Samuel yo no guardo come guarda l'uomo yo no miro como mira el hombre porque l'uomo guarda l'apparenza porque el hombre mira la apariencia io guardo il cuore y yo miro el corazón quello che Dio ci sta dicendo oggi. Lo Dios nos está hoy, che forse siamo stati le persone, eh, le pecore nere della famiglia. Las de la famiglia. Forse la gente ci ha disprezzato. La gente nos forse nessuno ha creduto in noi. Nadie in forse non siamo alti e belli. No somos altos y forse siamo corti e brutti. Somos bajos y feos. Però quello che a Dio importa, Pero lo que a Dios le importa non è quello che guarda la gente. Non è quello che mira la gente. È quello che guarda. Lui, il cuore E lui conosce nel profondo del nostro cuore Qual è il desiderio che vive dentro di noi, Qual è il che vive dentro di noi. E noi dobbiamo imparare da questa storia A non guardare come guardano gli uomini, a gli uomini Ma guardare come guarda Dio, sino che come Dio mira. Quando, vedi una persona, Quando vedi una persona Che cosa vedi? Che vedi? Ah, le, le ragazze. Ah, le chicas. Ah, guarda che ragazzo molto bello. Ah, mira che guapo! Cammina con un Ferrari. Cammina con un Ferrari. Ha un grande lavoro, è un medico che ha una clinica. È un medico con una clinica. Ah, io mi sono innamorata di lui. Sto innamorata. E poi magari ha 7-8 donne. A lo mejor tiene 7-8 donne. Che cosa guarda il nostro occhio? Che è ciò che mira il nostro occhio? Stiamo guardando con gli occhi di Dio? O stiamo guardando con gli occhi di uomini? O con gli occhi di uomini? Un giorno Eliseo era circondato da un esercito. Un giorno Eliseo stava rodeato da un esercito. Che il suo servo apre la finestra e guarda. Che il suo servo apre la ventana e mira. E iniziò a tremare dalla paura. E a temblar per il miedo. Qui attorno a noi c'è un esercito che ci è venuto a uccidere. Ma qui alreddore di noi c'è un esercito che viene a matarnos. Però Eliseo guarda. Pero Eliseo mira. Ah, dice: Questo non è niente. Esto no è nada. Signore, apri gli occhi. Signore, apri e Dio gli fa venire al servo. E al siervo, che c'era un esercito ancora più grande. Che aveva un esercito molto più grande di cavalli di fuoco, di cavalieri, di angeli, con de fuego, che, erano, angeles, che erano intorno a questo esercito. pronti a difendere, yeah. listos para difendere Eliseo. Come stiamo guardando? Come stiamo mirando? Come vediamo la nostra vita, Come vemos nostra vita passata? Una vita fatta di fallimenti. Una vita fatta fracasos. Oppure una vita che Dio ci sta guidando al suo piano perfetto. O una donde Dios nos para su plan perfetto. La Bibbia dice che il piano di Dio è quello che continua. il nostro piano, no. Quindi è tempo di finire di piangere per il nostro passato. Es de dejar de por nuestro è tempo di vivere il nostro presente. Es de vivir presente. Per costruire in Dio il nostro futuro. Per costruire in Dio il futuro. Perché Dio questa mattina ci sta dicendo Dios esta nos está che viene il piano di Dio. Que viene el plan de Dios. E il piano di Dio è un piano perfetto. Il, di il piano di Dio è un piano perfetto. Il piano di Dio è un piano bellissimo. Quindi è inutile che stiamo lì a piangere per le cose che sono passate. Por es che por cosas que è tempo di alzarsi e di andare da Davide Perché è tempo di levantarsi e ir de David. Perché viene il piano perfetto di, viene il plan perfetto di Dio. La stessa cosa successe con Giuseppe. La stessa le pasó a Giuseppe. Ah, Giuseppe era a casa del padre. Stava in casa del padre. aveva una veste dice la Bibbia che era colorata era diversa da tutti gli altri fratelli tenia un vestito che tenia vari colore era molto differente da de quelli dei suoi hermani cioè il padre gli aveva dato qualcosa di speciale padre le algo e iniziò a avere dei sogni e tuvo sogni. che davanti a Dio sarebbe diventato un grande uomo che davanti di a Dio si avrebbe diventato un gran uomo però nonostante questo, Però de esto, i fratelli lo odiavano. Los lo odiavano. E lo odiavano perché vedevano qualcosa di speciale in lui. Lo veían algo speciale in él. Se la gente ti odia senza motivo. Si la gente odia, sin motivo è perché non sta odiando te. Sto odiando a ti, ma sta odiando la cosa speciale che Dio ha messo dentro di, a esta cosa Dio dentro di te. Perché anche che non si vede. Perché anche che non si vea, noi che siamo scelti da Dio por Dios, abbiamo una veste speciale un special. abbiamo un futuro speciale special. e Dio ci sta dicendo che stiamo entrando nel piano speciale e Dio ci sta dicendo che stiamo entrando nel piano speciale però Giuseppe era felice a casa però José estaba felice in casa era amato dalla sua famiglia era amado por su familia voleva bene al padre e alla madre quería al padre e a sua madre però un giorno fu venduto dai suoi fratelli Pero un giorno fu venduto por sus hermanos proprio suoi fratelli avrebbero dovuto aiutarlo a realizzare il piano di Dio, los que que para el plan de Dios, furono quelli che se que lo vendettero come esclavo schiavo. E se tu nella tua vita hai avuto una famiglia che ti ha distrutto, tu tu una destruyó, non che invece ti ha incoraggiato a fare il cammino di Dio, que no te para el de Dios, questa mattina devi avere forza e coraggio. Esta mañana tienes que tener fuerza y valentía. Porque vai a, en a entrar en el plan perfecto de Dios. Giuseppe una historia José es una storia bellissima Es una storia hermosa Porque cuando viene vendido, arriva in llega a Egipto como esclavo Pero dado que era unto da Dio era Dios Era una persona speciale era alguien especial Diventa el capo degli el de los esclavos Stava iniziando a vivere bene a vivere bene Finalmente tutta quella sofferenza della famiglia era passata. Perfetto il soffrimento della famiglia si è passato. E adesso stava lì vivendo eh, sì come schiavo, però stava bene. E ora stava lì vivendo come schiavo, però stava bene. Ma all'improvviso viene diffamato da una donna. De però del repente una donna lo difama. Questa donna vuole andare a letto con lui. Perché questa donna vuole andare alla cama con lui. Ma lui per essere fedele a Dio. Però per essere fedele a Dio. Cioè, sapete cosa significa questo? Signif o sea, sapete lo che que significa questo? Per essere fedele a Dio, finire in carcere. Per essere fiel a Dio, stare carcere. Giuseppe avrebbe potuto peccare. O sea, pecar. La moglie di Potifar non avrebbe detto niente. La sposa di Potifar non avrebbe detto niente. E quindi lui avrebbe potuto continuare a fare la vita come capo degli schiavi. E lui avrebbe potuto seguire haciendo sua vita come cape degli schiavi. Avrebbe avuto una vita tranquilla. Avrebbe avuto una vita tranquilla. Però per essere fedele a Dio, finì in carcere. Però per essere fedele a Dio si terminò nella carcere. E mentre era in, carcere, mentre si stava in carcere inizia a interpretare i sogni a delle persone. E, a a e quindi c'è una persona importante che era vicino al re. E una che stava cerca del re. Lui ti interpreta il sogno. E, il, e il sogno. Si realizza. E, il sueño si realizza. e lui dice: Wow, finalmente mi aiuterà! Finalmente si ricorderanno di me! E invece si dimenticò di Giuseppe. Però si di e mentre era lì nella prigione Giuseppe soffriva e mentre stava in la prigione Giuseppe piangeva llorava Giuseppe pensava la mia famiglia si è dimenticata di me Mi se de mí. il mio capo che io ho servito per tanti anni si è dimenticato di me Mi jefe, que serví por años, se de mí. queste persone che ho aiutato si sono dimenticate di me queste persone que che io aiutato si sono dimenticate di me Signore, ma anche tu ti sei dimenticato di me. Signore, tu talmente olvidaste di me. Però Dio sta dicendo, Giuseppe non piange. Però Dio stava dicendo José non giorni. Non guardare più a quello che è passato. Non a lo che Perché adesso entri nel piano perfetto di Dio. Perché ora entri nel en piano perfetto di Dio. E da un giorno all'altro, all dalla prigione divenne vice re di Egitto. Della eh. carcere si è volevato di Egitto. Cosa sarebbe successo se fosse rimasto nella famiglia? Che avrebbe passato se si fosse quedato in sua famiglia? Sì, aveva un bel vestito. Sì, aveva un, un vestito bonito. Però non poteva diventare vicere di Egitto. Però non poteva volversi un re di Egitto. Cosa sarebbe successo? E se avesse peccato con la moglie di Potifar? Che avrebbe passato se avesse peccato con la sposa di Potifar? Sì, sí, probabilmente non avrebbe avuto problemi. No non avrebbe avuto problemi. Non fosse andato a carcere, non no sarebbe in carcere. Non vi era la cárcel. Era il capo degli schiavi. Era il chefe degli schiavi Ma sarebbe rimasto capo degli schiavi. Però se sarebbe chiamato capo degli schiavi. Invece è successo tutto al tempo giusto e al momento giusto. Però tutto passò nel tempo corretto nel tempo perfetto. Perché è arrivato il momento che lui doveva entrare nel piano perfetto di Dio. Perché arrivò il momento in cui lui doveva entrare nel piano perfetto di Dio. E Dio sta dicendo non piangere più. E Dio sta dicendo più di più di aggiornare. Perché viene il tempo di entrare nel piano perfetto di Dio. Perché viene il tempo di entrare nel piano perfetto di Dio. Raccontano una storia. Una Di un uomo che faceva il portiere in una cittadina, in un pueblo. De un che era portiere in una città, in un pueblo. E quest'uomo non sapeva né leggere né scrivere. E no ni escribir, ni era portiere perché anche il padre era portiere, e anche il nonno era portiere. Era portiere perché il padre e abuelo lo erano. E all'improvviso però gli, gli dicono una cosa. E di repente gli dicono. Guarda, adesso noi qua abbiamo messo degli uffici. Mira, e quindi abbiamo bisogno di persone che eh, combinino un registro di, di chi entra e di chi esce. E necessitiamo persone che um, bueno, scrivono il no papel chi entra, chi entra e chi sale. Però disse, io non so né leggere né scrivere. Però il dico, io non so né no sé leer né scrivere. Va bene, allora non puoi più essere portiere. No es, no Sei licenziato. Espedimos. E quindi lui andò a casa, él se fue a casa. e l'unica cosa che sapeva fare era aggiustare delle cose e único che sapeva fare era arreglar cose. E quindi decise di iniziare ad aggiustare le cose per i vicini. E empezo a arreglar cose per i vicini. Però gli mancava un martello. Però gli mancava un martillo. E per poter andare a prendere questo martello ho dovuto fare due giorni di viaggio su un asino. E per prendere questo martello ho avuto di con in cima di un burro per due giorni. E poi tornare. E E quando tornò con questo martello? E quando volviò con il martello? Tutta la gente gli diceva, ah, perché non me lo presti? Perché non me lo presti? La gente diceva, perché non me lo prestas? Perché non me lo das? Perché non me lo vendi? Perché non me lo vendes? ti do di più di quello che tu hai pagato te doy más di quello che pagaste perché questo piccolo paesino non c'era chi vendeva la ferramenta perché in questo piccolo pueblo non c'era uh, un negocio di martillosi o di... De herramientas. De herramientas. e quindi lui decise di aprire un negozio mm -hmm. di ferramenti e lui decide di aprire un negozio di herramientas. e iniziò a vendere tanta ferramenta vendeva y yo, a a mucho y mucho. alla fine è cresciuto così tanto che ha iniziato a produrre in quella città la ferramenta alla fine cresce tanto che ho iniziato a produrre in questa città la ferramenta e fece tanti soldi e esse dinero e decise di regalare una scuola a quella città y decidió regalar E era el momento de inaugurar la escuela, El alcalde le dio un libro para firmar. Como, de honor, como para onorarlo? Però gli disse, guarda, io non so scrivere. Però lei le dice, mira che io non so scrivere. E l'alcalde si meravigliò. E l'alcalde si chiedeva: così Dice, come, tu senza leggere e senza scrivere. E dice, mira, tu sin leer e sin scrivere. Hai costruito questo impero. Construiste questo imperio. Cosa potevi diventare sapendo leggere e scrivere? Che pudieras volver. O che sea, hubieras. Bueno, che ti hubieras volvido se hubieras saputo leggere e scrivere? E lui rispose, un portiere. E elle contestò, un portero. Molte volte noi pangiamo per le cose che abbiamo perso. A veces lloramos por lo que hemos perdido. Però non stiamo capendo che quello che abbiamo perso. Però non entendemos che lo che abbiamo perdido è il trampolino di lancio per quello che Dio vuole darci. È un empujo per lo che Dio vuole darci. Giuseppe, non piangere più. José, se, non Perché adesso è il tempo di diventare vicerei di Egitto. Perché è il tempo di volverse vicerei di Egitto. E noi non possiamo più piangere per le cose passate. No por lo pasado. Perché viene il tempo di entrare nel piano che Dio ha scelto per la nostra vita, perché viene il tempo di entrare nel plan che Dio ha eligió per la nostra vita. Lo stesso successe con Mosè, lo con Moisés. Dopo 40 anni nel deserto. De deserto All'improvviso Dio gli appare e lo vuole mandare a liberare il popolo. Di repente Dio gli appare e vuole mandarlo a liberare il popolo. Un uomo che era cresciuto alla corte del faraone. Un che del faraone. Era cresciuto nel benessere era stato lì, aveva imparato la lingua egiziana. Ahí, Era un uomo che aveva una grande cultura. Era un uomo che aveva una grande cultura. Però quando decise di liberare il popolo di, di Israele, <coughs> Israel, il popolo lo aveva rigettato. Lo e lui si fece 40 anni nel deserto. Él, eh, Sapete quante volte nel deserto lui avrà pianto? Sapete quante volte lloró en nel deserto? Pensando all'Egitto, quanto era bello quel palazzo. Pensando a quan bonito era il palazzo in Egitto. Il cibo quanto era buono. Quanto era buona la comida. Come stava bene. Lo bien che stava. E quante volte avrei pensato, ma chi me l'ha fatto fare di voler liberare il popolo? E quante volte pensò, però, che quise liberare il popolo? Fino a quando non arrivò un rovo che iniziò a bruciare. Hasta che non un arbusto ardiente. E quell'arbusto quell che ardeva che era un segnale. Era un signo. Mosè, non piangere più per quello che è successo nel passato. Moisés, ya non por lo que perdiste nel è tempo di iniziare a liberare il mio popolo. Es de a mi è tempo di entrare nel piano perfetto di Dio. È tempo di entrare nel plan perfetto di Dio. Nel tempo perfetto di Dio. Y perfetto de Dios. Perché Dio l'aveva scelto per liberare porque Dios lo eligió para librarlo pero, no el pero aún no era el tiempo Moisés no piange Moisés no llores viene el, piano el plan de Dios para tu vida y la misma cosa ha habido con Pedro y con, sí. gli apostoli. Y lo con Pedro y los apóstoles Jesús viene arrestado Jesús, uh, fue, lo nella cárcel y uh, Pedro eh, renega a Jesús Y Pedro nega a Jesús. Tutti gli apostoli scappano e abbandonano Gesù. Tutti gli Apostoli scappano e abbandonano Gesù. Ed erano chiusi in casa. Y estaban en su casa. Avevano paura degli uomini. E stavano lì soffrendo perché avevano abbandonato Gesù. Gesù. Come potevano adesso vedere Gesù in faccia? Come potevano cara? Dopo quello che que gli avevano fatto. De le Però all'improvviso Gesù appare. Però Gesù le appare. E dice come il Padre ha mandato me. Dice, padre a me così io adesso mando voi. Así a voi. E soffiò su di loro. Sobre ellos. E loro ricevettero lo Spirito Santo. Y el Santo. E iniziarono quello che Dio veramente li aveva chiamati a fare. E quello che Dio a fare. Passarono da essere chiusi in casa e avere paura. Passarono di stare serrati in casa e tenere miedo. A predicare la parola di Dio con forza e con coraggio. A predicare la parola di Dio con forza e valentia, A Accompagnati da segni, miracoli e prodigi. E fuori accompagnati di signos, miracoli e prodigi. Perché era arrivato il tempo di entrare nel piano. Che Dio aveva per le loro vite. Perché il tempo di entrare en nel piano che Dio per Questo è quello che Dio vuole fare in questo tempo. Es que este Basta piangere. Basta, Basta pensare alle cose del passato. Basta de lo È arrivato il tempo di entrare nel piano perfetto che Dio ha per noi. Quando en Davide uccise Golia. David Golia iniziò ad avere vittoria su vittoria. Iniziò a tenere vittoria tras vittoria. Iniziò a vincere tutte le battaglie. Saulo lo metteva a capo di un esercito per farlo uccidere. Saulo lo, lo poneva al jefe dell'esercito per farlo matare. Però lui vinceva. E poi quando divenne re vinceva ogni battaglia. E quando si volvì re ganava ogni battaglia. Perché ormai non aveva del tempo di entrare nel piano perfetto di Dio. Perché era il tempo di entrare nel piano perfetto di Dio. Quando sì. tu inizi a entrare nel piano perfetto di Dio. E quando entras nel piano perfetto di Dio. Solo incontrerai vittoria dopo vittoria. Solo incontrerai vittoria tras vittoria. Gloria dopo gloria. Gloria tras, tras gloria. E gioia dopo gioia. E gozo tras gozo. Abbiamo vittoria e abbiamo gloria. Abbiamo <ride> vittoria e gloria. Anche Gioia ce l'abbiamo. Tambien gozo. Però era una vittoria dopo vittoria. Però era una vittoria trasvittoria. Non era più il tempo di avere una vittoria e di poi perdere tutto. Non era il tempo di avere una vittoria e poi perdere tutto. Ma vittoria dopo vittoria. Sino che vittoria Sempre più in alto. Sempre più in alto. Sempre avanzando. Sempre avanzando. Perché stavano iniziando a camminare nel piano perfetto di Dio. Perfetto di Dio. E Dio questo ci sta dicendo oggi. E Dio questo ci sta dicendo oggi. È arrivato il tempo di entrare nel piano perfetto di Dio. Dico, tempo di entrare nel plan perfetto di Dio. Quindi vogliamo avere un momento adesso, vogliamo pregare. Eso, vogliamo un Salutiamo anche le persone che ci seguono attraverso. Facebook. Saludamos los hermanos en directo.